La cosa curiosa è che tutte le volte che noi facciamo una cosa di questo genere, ci mettiamo a parlare di un argomento prossimo, a nord, di corruzione, quello che volete, dire, femminicidio, essendo il tema nostro alla fine la civiltà, cioè il fatto noi di essere persone civili, un posto altamente civile, finisci per toccare tutto quello che incrina questa, questa civiltà. Tra questo c'è naturalmente il femminicidio, questo argomento è un tema importantissimo. E ti accorgi che comunque... Succede che a dicembre dell'anno prima, a gennaio, quando ci mettiamo nei seduti e ci mettiamo a raccontarci le cose e diciamo guarda la volta scorsa io avrei voluto chiedere questo o quello là, allora allarghiamo il dibattito, facciamo eccetera eccetera, e parliamo di cose che stanno vivendo nella nostra testa ancora l'anno prima, beh, com'è come non è, alla fine in qualche modo sono attuali, perché succede qualcosa che riguarda quelle cose lì. E il problema italiano chi si occupa delle nostre storie lo sa, sono sempre attuali. Tu puoi metterti a parlare di corruzione, di femminicidio, da qui ai prossimi dieci anni, oppure potevi farlo dieci anni fa ed era successo qualcosa che era quella cosa lì. Perché i problemi, gli argomenti non si esauriscono. Allora, parlavamo di mafia al nord e in quel momento lì c'erano una serie di, di retate, di, eh, di, di, di azioni della magistratura, di scoperte di covid, di condanne, eccetera, eccetera. No, sembrava che no, l'avessimo abbigliato in quel momento, forse. no una cosa motivata dalla lettura dei giornali due giorni prima. No, è che se parli di mafia nota se ne parlavi 30 anni fa ci prende il comune, se parli di corruzione comunque ci prendi, se parli di finanza eh, con una serie di problemi, guarda un po', ci prendevi allora, ci prendi anche, forse tra un po'.